Dobbiamo trovare il dominio di questa funzione essendo una frazione, tutto quello che sta sotto diverso da 0. 2x alla seconda meno 4x che moltiplica x più 5 diverso da 0. Dividiamo in due parti. 2x alla seconda meno 4x diverso da 0. x più 5 diverso da 0. Nella seconda avremo x diverso da meno 5. Nella prima raccogliamo 2x. 2 x, aperta tonda, x meno 2 diverso da 0. Questa volta dividiamo in due parti. Il 2 non ci serve. Quindi avremo x diverso da 0, x meno 2 diverso da 0, da qua x diverso da 2. Vediamo sotto forma di intervalli. Nei punti meno 5, 0 e 2, la mia funzione non è definita. Avremo il dominio da meno infinito a meno 5, unito da meno 5 a 0, unito da 0 a 2, unito da 2 a più infinito.